Buongiorno, mi chiamo Astrid vi vorrei introdurre questo bellissimo tool molto semplice con la quale potete creare delle bacheche interattive multimediali potete appuntare dei post-it sono molto carini, vederli uno accanto all'altro e oltre ai post-kit potete aggiungere immagini potete aggiungere video di YouTube, di Vimeo e anche potete prendere altri video per esempio che avete postato sul vostro Google Drive potete aggiungere eh, degli allegati e a che cosa possono servire queste bacheche nel mio caso ho creato un piano di lezione, lo potete utilizzare per, soprattutto per il brainstorming. Eh, potete far mettere dai vostri ragazzi in modo interattivo, li potete far interagire sulla vostra bacheca, potete mettere le impostazioni in modo che su questa bacheca tutti possano mettere dei post-it. Adesso vi faccio vedere come... Funziona. qui vedete già intanto vi faccio prima vedere la mia così avete un po' un'idea i vari posti si possono creare in diversi colori questo in questo caso era molto utile perché le vari giorni erano uguali come contenuto più o meno ho dato un unico colore e ogni volta che cambiava un titolo e un contenuto ho dato un altro colore io l'ho utilizzato per creare un piano di lezione e la mia idea è quando l'utilizzo di presentare questo piano e di aggiungere a questo delle risorse interattive combinando l'applicazione con un'altra applicazione che si chiama ThinkLink allora vi suggerisco che quando create la vostra è da questo piccolo spazio in cui vedete i post-it potete quindi già immediatamente decidere i colori e quando ne aggiungete uno però potete ulteriormente sceglierne altri adesso lo cancello perché non mi serve ne potete fare anche dei post-it ehm, trasparenti in questo caso vi viene scritto così voi vedete che ci sono qua delle piccolissime icone eh, questo è per cancellare in qui vedete la matita è per ulteriormente elaborare il, il contenuto allora Oltre ai post-it, potete aggiungere foto, quando si aggiunge potete decidere la, la misura e anche il contorno, come visualizzarlo, non la faccio adesso che non serve, potete aggiungere video, attenti che dovete prendere il link della barra del indirizzo potete anche aggiungere sempre utilizzando il link per esempio in un video che avete postato nel vostro drive ogni post potete decidere di renderlo privato o visibile a tutti quindi è possibile eh, che in un post in una bacheca alcuni saranno visibili soltanto a voi ed altri sono visibili a tutti poi c'è un altro piccolo guardate, ben... guardate bene negli angoli qui da questo tool potete decidere quale parte della bacheca rendere visibili ok? adesso e qua potete decidere come condividerlo sui social media quando faccio info invece eh, credo che non si sì, riuscite a vedere tutto eh, avete tutte le informazioni sul vostro campo inoltre eh, avete eh, il link e poi avete il link per poterlo inserire nel vostro blog. Alla fine potete fare il logout. Oppure di nuovo quando fate login, vi ritroverete sulla vostra ehm, bacchetta. Allora, in alto volevo ancora dire, potete in preferenze ehm, decidere le vostre varie preferenze. La lingua purtroppo è solo in inglese, ma con il traduttore di Google potete benissimo visualizzare tutti i testi in italiano potete qua creare i vostri gruppi e collaborare e per il logout ciao a tutti spero che vi sia piaciuto e alla prossima ciao ciao